Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video che penso proprio che metterò in entrambi i miei canali principali per chi non lo sapesse ho aperto un canale ASMR che si chiama Jellyfish ASMR ovviamente non metterò questo video o la gente potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di iscriversi ma mh, volevo dire giusto due parole su quello che state per ascoltare non so se ci sarà una seconda parte, se ci sarà la metterò per il momento vi metto due brani di una serata benefica, non so se riuscirò a recuperare gli altri due. Per l'apertura di... Certo, l'apertura. Per l'apertura di un Emporio Solidale a Grosseto. Buon ascolto. questa esistenza che sogni più una adesso vorrei adesso... no, no, no, no, no. solamente credere in un istante un treno notturno che scavarti tu questa mia notte in braccio raggiungibile... Tu sai non ricordo quanti anni avrai Avrai gli anni di allora E cambiare non potrai ancora Tempo domani per questa vita mia e domani, domani Che cosa vuoi che sia adesso? Grazie Amen. <laughs>